Ok ciao amici necchio, buongiorno. Un video veramente speciale. Oggi sono qui nel campo golf del club lugolino, anzi ringrazio figli di Cadasso che mi ha dato questa possibilità, ringrazio tutto lo staff. È un luogo fantastico, meraviglioso. Adesso con il nostro Mavic Mini 2 faremo delle immagini spero spettacolari. Iniziamo subito, sigla! Sì. E quindi eccolo qua, Mavic Mini 2 a favore di telecamera, leviamo la protezione del gimbal, accendiamo il radiocomando, accendiamo il telefonino, accendiamo lui, non ho molto tempo perché fra poco ci sarà una gara, quindi faremo una rapidissima prova di volo ma tanto mi aspetto il solito standard DJI, quindi mi aspetto la solita qualità della DJI sul controllo del volo ma comunque faremo una prova per sicurezza e dopo vediamo le immagini vediamo finalmente questo 4k se veramente è come dicono tutte le recensioni ho visto fino adesso un fantastico 4k quindi accendiamolo e mettiamolo subito in volo e rendiamoci conto intanto di come vola chiediamo fuori il nostro radiocomando l'abbiamo visto nell'unboxing quindi è praticamente identico a quello del Mavic Air quindi e Mavic Air 2 che conosciamo che abbiamo visto nel recente unboxing quindi andiamo direttamente a alloggiare i nostri stick prendiamo il telefonino lo sistemiamo qui quindi ci posizioniamo qui Non inquadriamo il codice per ovvi motivi accendiamo come sempre vi ho detto prima il radiocomando colleghiamo il drone eccolo qua ci ha riconosciuti non perdiamo altro tempo, andiamo in decollo. Votiamo subito a favore di, della nostra telecamera. Non so se vedete la meraviglia del posto in cui siamo stati ospitati. Fantastico, facciamo i primi movimenti, amici di Donarchi, i soliti movimenti che conosciamo, che siamo abituati a fare. Quindi alziamo, andiamo avanti, conosciamo bene i nostri comandi, quindi solito motore salita e discesa facciamo roll sinistro roll destro è stabile c'è un po di vento oggi quindi i primi comandi ci rendiamo subito conto che il drone ha lo standard dji che conosciamo insomma non è una sorpresa però è sempre bene verificarlo vediamo una piccola parabola in avanti scusate una, non è una parabola che è una ecco, un piccolissimo come dire cedimento in discesa cioè appena si fa la diagonale quando lo si ferma vediamo un po' leggerissimo ma quasi impercettibile eh? però avete notato no? la rifacciamo a favore di telecamera in una diagonale verso l'altra facciamo lenta ecco ci fermiamo quando ci fermiamo c'è un leggerissimo però insomma come dire peccato veniale niente di drammatico Facciamo adesso una, una piccolissima rotazione. Magari ci alziamo. Non usciamo di inquadratura, per favore. Vediamo un po'. Spero si veda. Sì. Ho messo inquadratura larga apposta. portiamolo indietro. Beh, la risposta è la risposta che ci aspettiamo dalla DJI, gli amici di Nonac. Quindi è risposta assolutamente perfetta, stabile. È un drone DJI eh? in tutto e per tutto ma adesso adesso adesso di valbella mi ci anche perché abbiamo fatto siamo in modalità lo vedete normale proviamo un attimo in modalità sport ah, vedete come è? è cattivello aggressivo poi aggiungere se ho letto bene 68 km/h che comunque è una velocità più che da Beh, beh senza attimo modalità sport eh, eh particolarmente divertente attiviamo la realtà cinematografica durante la quale dovrebbe come dire avere una lentezza superiore proprio per consentire un'ottimizzazione delle riprese in effetti sto facendo un cerchio e anche se sono gli stick quasi completamente attivati lui procede molto lentamente vai In questo modo possiamo anche vedere la distanza. Naturalmente siamo in campagna aperta. Pedra di segnale non ce ne aspettiamo. Ocusin che dovrebbe viaggiare alla grande. Già quasi non lo vediamo più. Ecco, abbassiamo un attimo il gimbal. La risposta è ovviamente fantastica non vedo nessun problema né di lag né di problemi di ritorno del segnale lo stiamo riportando a detromarcia per così dire verso di noi ci allontaniamo dalla strada eccolo qui è sopra di noi beh amici non ha che dire è un drone DJI. si comanda con una facilità impressionante facciamo la ripresa diciamo di effetto così controlliamo anche la sua capacità di senzate un po di vento lo sentite forse nel microfono ecco adesso lo alziamo poi monte spero stasera il video perché ho dei problemi ho installato big sur nuovo sistema operativo e mi dà dei problemi su final cut e vedremo di risolverli ci alziamo siamo adesso a 14-15 metri di altezza. La visibilità è buona, insomma, considerando che è sufficientemente lontano, la visibilità è veramente discreta. Ci alziamo ancora, diciamo ancora riesco a vederlo. Siamo in pieno sole, credo che in una giornata un po' più scura sarà un problema. Comunque lo portiamo a una certa altezza meraviglioso stiamo vedendo praticamente tutto il golf club lugolino adesso eh, adesso ha dato un piccolo segnale di, di lag ma piccolo scatto quando ha iniziato la anche adesso ancora diciamo siamo a 240 metri di distanza la percentuale di volo 77 per cento stiamo volando da 15 minuti così almeno ci dice Beh, perfetto. Direi amici di un anche, che vi devo dire. Almeno il ritorno qui è fantastico. Alziamo così, vedremo anche il rumore che darà questa telecamera, questo nuovo sistema dell'ottica della DJI Mavic Mini 2. Ecco, noi siamo laggiù in fondo e quindi lo portiamo verso di noi scendendo lentamente. A questo punto ultimo esperimento che andiamo a fare, ovviamente, eh sì, è lui, il Return to Home, che è questo tasto che conosciamo tutti. E vediamo come, come lui ritorna verso di noi. Ritorno, teniamo premuto, vedete? A questo punto lui attiva il ritorno automatico e vediamo se effettivamente funziona. Bene, come ci auguriamo, anche perché se non funzionasse bene sarebbe un vero problema. Eccolo qui, è sopra la nostra testa. Eccolo qui amici di Nike, accanto a noi. Lo vedete c'è vento, però lui ancora risponde bene. Quindi, come dire, prova superata. Lo facciamo atterrare. E poi... Bene tutto funziona allora dopo faremo le applicazioni speciali oggi non ho tempo per fare questo quello che volevo fare con voi subito ce lo portiamo qui a favore era finalmente vediamo le applicazioni video quindi qui ci abbiamo attiviamo come dire la nostra macchina fotografica scattiamo una foto ci posizioniamo più in alto e adesso andiamo qui ovviamente possiamo vedere nell'applicazione quello che abbiamo appena fatto adesso andiamo in video attiviamo il 4k e lo mettiamo a 25 frame al secondo e signori miei niente partiamo ci faremo un bel video di questa buca la buca credo numero 13 del golf club lugolino Allora scusate la luce, scusate le corse, ma ho voluto venire qua al Golf Club di Rugolino perché penso sia un posto fantastico. Luce è comportato come? In volo fantasticamente, è ovvio. È un DJI, lo conosciamo, DJ, non c'è bisogno di presentazioni e ovviamente fa cose veramente sempre di alta qualità. Le riprese video non lo so, penso siano belle, adesso le vedrò, le monterò, le commenteremo insieme. C'è molto vento, speriamo che mi cada la telecamera. Che dire, prova superata? Certamente sì, vola alla grande, è stabile, è come sempre un DJI. Mi sembra siamo un po' sovraesposti, ma non importa. Eh, mi spiace, non siamo al top di qualità, ma oggi è stato un video un po' di corsa. Eh, vi ringrazio, seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto, se volete rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la settimana prossima, monto dal video e poi mi direte voi cosa ne pensate. Ciao da Drone Arc!